Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Il canto può farti smettere di fumare? CANTA Cantare in libertà! Non riesci proprio a smettere di fumare? Se la tua è una vera passione per il canto, sappi che il fumo non ti aiuterà. Ad arrivare al 100%. Vi racconto la mia esperienza. Io sono un ex fumatore e quando facevo ad esempio con i miei allievi vocalizzi, la mattina soprattutto, oppure nei concerti, quando insomma iniziavo a utilizzare la mia voce, dovevo prima espellere tipo il catarro perché iniziavo. la voce si rompeva un sacco. Dovevo prima pulire e poi dopo iniziavo ad utilizzare al massimo la voce ma il lavoro che dovevo fare era veramente doppio se non triplo lo facevo lo stesso però la fatica era veramente tanta quindi che cosa ho fatto ho deciso di smettere di fumare proprio perché davvero la mia passione è molto forte quindi ho smesso di fumare pensando di smettere un solo giorno non dico che sia facile però provate a smettere per un giorno poi il secondo giorno resistete, vi prego fatelo. Dopo due o tre giorni sentirete proprio un cambiamento nella voce che è importante già. La mattina ci, io mi svegliavo già eh, con la voce quasi al 100%, mentre prima dovevo fare veramente molta fatica per riuscire ad utilizzarla proprio la mattina. Il desiderio di fumare durerà per una settimana sarà magari più forte, però vedrete che dopo una settimana inizia davvero a diminuire tanto e allora quello è il momento più pericoloso per ricadere in quei famosi due tiri o le due boccate che si dice, ah va tanto, smetto quando voglio. In realtà non è proprio così, perché il nostro cervello ha bisogno ancora di nicotina e ci dice, ma dai, è come quando facciamo la dieta, ad esempio. Un dolcino non mi farà niente, in realtà è perché noi abbiamo fame e dobbiamo rinunciare a, a fare anche solo una boccata perché altrimenti si ricate di nuovo nel vizio del fumo. Se abbiamo deciso di smettere, dobbiamo smettere. Fatelo perché per la voce è veramente importantissimo. Io ho, ho avuto dei benefici davvero dopo due o tre giorni. Eh, lo so che non è semplice, è facile da dirsi, io l'ho fatto e spero che... Possa trasmettervi questa voglia di provarci almeno. Vi racconto un aneddoto curioso. Ho un amico che quando ha smesso di fumare anche lui diceva: Però non riesco più a andare in bagno, non lo so perché lui andava in bagno la mattina con la sigaretta dopo il caffè e riusciva così a concentrarsi, in realtà, quando noi andiamo in bagno, è eh, perché andiamo in bagno. Sì e ehm, quello che noi facciamo con la sigaretta è essere comunque rilassati siccome le boccate che si tirano sono lente e poi spesso il fumo si rilascia anche dal naso noi quando mandiamo fuori l'aria dal naso comunque utilizziamo sempre il diaframma il diaframma utilizzato correttamente fa funzionare meglio anche l'apparato digerente e quindi noi siamo più rilassati quindi io ho consigliato al mio amico, fatti una sigaretta, non lo so, finta, con la carta e prova eh, qualche giorno così a fumare l'aria. E lui l'ha fatto e incredibilmente mi ha detto, avevi ragione, funziona. E quindi se questo è un motivo in più per farvi smettere, provate e vedete che funziona ugualmente. Poi se proprio non riuscite a smettere di fumare,